Ciao, sono Manuela Mattella ed insieme con Francesco Gallori e Roberta Milmore siamo parte della grande famiglia Concept Group Live. Francesco intervista personaggi che spiccano per moto, tendenza e creatività e noi tutti lo supportiamo. Segue le nostre dirette live su Facebook, Youtube, Instagram e Telegram. Ho già tante amiche che si sono iscritte e tu cosa aspetti?